gesto trasmettendo dal vivo cari amiche e cari amici eccomi qua ancora una volta con voi e vediamo vediamo un po nella playlist perché voglio voglio pubblicizzare un po' questa live comunque una cosa che vi volevo documentare da un pezzo era che, che nonostante tutto l'aiuto della community eh, e non è vero io non ricevo molto aiuto perché non so eh, youtube mi dice che il 90 per cento il 90 per cento del mio pubblico è composto da non iscritti capito e quindi non, non vedo non vedo io ve, vedo gli altri i video degli altri ma gli altri non mi vedono con la stessa intensità che io li guardo loro allora do, dov'è la, la cosa la, la faccenda non so non funziona tanto bene come io mi sarei aspettato comunque adesso mettiamo nelle liste questo video faccio subito eh. e mi chiedono se contenga contenuto a pagamento magari mettiamo le tag che già la data che è oggi portatemi pazienza e facciamo che Permettere la, ripetizio, la ripetizione della chat? Eh, sì, certo. La, la permetto la ripetizione della chat, ma guarda, perché? Perché no, non sarebbe permesso. Ecco, si sono conservati i cambi. Eh, vediamo un po'. E adesso qua pubblichiamo nella community voglio, voglio già mettere in metadata adesso perché ho avuto questo tempo notturno per fare le live oggi che non è uscita la live da giuseppe flaco montefiore e allora vabbè la facciamo uscire sul mio canale 9 febbraio So quanto tempo potrò dedicare a questa live ultimamente peraltro ho molte ore di visualizzazione ma l'adesione eh, ai miei video degli iscritti è bassa tanto io non credo che voi non mi crediate ho ricevuto un sacco di commentari al mio ultimo video però non ah, ecco qua ecco eh, scusate che, che sono stato assente a guardare altre cose allora bucataria lui madi saluto saluto caro bucataria ti faccio moderatore finalmente ho beccato una live del caso già san eh, grazie Wiffer. buonanotte anche a te buonasera eh, giorgio scanu qual è l'argomento quale argomento tratterai beh non lo so perché ho avuto tempo di fare un video siccome io ho già programmato un altro mio video poi perché mi hai cancellato eh... grazie giorgio per suggerire di lasciare like perché vuoi prima che io potessi leggere mi hai cancellato e il, tuo, il tuo chat vabbè non lo voglio sapere però grazie dei like ne ho due e sono contento di avere due telespettatori e, beh l'argomento a parte il fatto che come potrete vedere la mia web camera è schifosissima, ma non è un argomento interessante e, Caro Giorgio, eh, se voi ti poniamo delle domande, erano degli errori, caro San. Ah, bene, con me quattro likes Benissimo, grazie. Allora, non so, eh, avevo iniziato a dire appunto che eh, no, tutti noi, gli amici di... Eh, flaco giuseppe flaco montefiore e di costantino roux che partecipiamo nelle chat di telegram e nelle chat del loro live ci seguiamo a vicenda però ultimamente questo non, non succede per me perché youtube mi dice che solo il 10 per cento dei miei iscritti mi segue nei video vabbè forse tutti in, fra tutti noi delle community di flaco e di costantino eh, facciamo appena il 10 per cento dei miei iscritti ah bene sono contento però voglio dire sì e ciò anche due dislike <ride> mi fa piacere perché in totale fa sette. E mi fa piacere che ci siano delle persone anche che esprimono un giudizio contrario. Significa che sono... Tutti voi siete degli ascoltatori sinceri, onesti e, e non comprati come quelli di qualche canale. Perché tanto YouTube, se ci avete fatto caso, adesso io non posso prendere questa paletta di eh, web camera e inquadrare parti del monitor perché altrimenti... Non si sarebbe un casino. Ma YouTube mette, eh, per esempio, qua ce l'ho in Analytics adesso sto nel computer. Mette, per esempio, eh, qua dunque portata. Eh, mette partecipazione. Mi sembra vedere perché nel cellulare si vede meglio tutto. Io mi sono abituato al cellulare ma pubblico eh, non lo so. Eh, mette che i like e i dislike, ecco, eh, i like e i dislike eh, hanno il valore di, di partecipazione da parte della gente, quindi eh, io non vorrei rivelare una cosa che magari poi eh, farà desistere ma ci sono individui che, che, che piangono, no, ma hanno messo dislike, c'è gente che purtroppo addirittura è arrivata a dei provvedimenti estremi, ma in, in realtà sono delle reaction, i like e i dislike, cioè significa che la gente reagisce, poi serve più a YouTube che non a me i dislike, nel senso... Che eh, quando eh, uno mette dislike a un video gli sta comunicando a, a YouTube che quel video non gli piace. Quindi, che non che video di quel tipo e soprattutto di quel canale non glieli raccomanderà più. E quindi, a meno che non mi vengano a cercare per mettermi altri dislike, YouTube non gli farà più vedere i video miei. E quindi, non è che a me me ne può anche venire nel senso che prendo in considerazione se ho ricevuto molti dislike che magari c'è qualcosa che non va nel video allora in questo caso mi piacerebbe anche che chi mette dislike argomentasse non perché deve giustificare il suo mettere dislike o il mettere like per carità ognuno fa quello che vuole mi vogliono mettere dislike mi mettono dislike e sì ma non sono un santo caro wifer, e che se eh, mi mettono i dislike costruttivamente io magari so perché cosa faccio male nei video che sono un eterno dilettante e allora magari miglioro infatti ci sono persone che mi dicono il suono non è bello l'immagine la risoluzione dell'immagine non è bella cioè, però in ogni caso voglio dire se io ricevessi in questa live adesso eh, 100.000 dislike paradossalmente YouTube io ho avuto tantissimo successo perché a YouTube gli interessa il traffico che può produrre il video non eh, si sì, sì, è stato Giorgio e Wifer lo mettono per dispetto ma loro non, non sanno che invece mi fanno un favore perché YouTube considera che il mio video ha generato reazioni e allora significa che ha generato traffico che ha generato interesse e come dicono nel mondo dello spettacolo come diceva orson well, oscar wild oscar wild o bene o male l'importante è che si parli di me e quindi se generano se genera eh, interessamento eh, vuol dire che, che il mio video mobilita persone perché se farebbe zero like zero dislike e due o tre visualizzazioni una cosa Pensate che c'è stata una haters che era una vaiana. Io chiamavo mangiatrice di pizza, l'ananas, e ci ho dedicato dei video. Che lei, mi in un video, me l'ha commentato mi ha potuto mettere solo un dislike, ma in quel video mi ha fatto 150 commentari sfavorevoli, quindi ha generato 150 visualizzazioni. cioè Se per me sarebbe stato bello che avesse commentato 150 volte tutti i miei 1200 video ma avrebbe fatto un grandissimo favore anche se mi insultava a me non me ne frega mi avrebbero dato la monetizzazione due anni fa beh sull'immagine hanno ragione senza offesa san ma dovresti comprare una nuova cam potresti farti consigliare da qualcuno sì sì potrei anche iniziare le, le, le live con questo cellulare non lo voglio usare troppo perché è un cellulare che mia madre mi ha regalato a dicembre 2015 ma è una tecnologia del 2014 poi adesso mi voleva comprare una camera fotografica ma con questo questa faccenda i negozi chiusi noi non usciamo molto di casa però eh, poi per quello che devo dire io non è che eh, questa è una live che faccio soprattutto per i miei amici come voi e Quindi non mi aspetto che ci sia un grande pubblico in queste live, anzi al contrario, eh, di solito non c'è assolutamente un grande pubblico nelle mie live, sono nei video che a volte eh, riscuotono più, più successo. Per esempio, eh, ho conosciuto Maradona, ha fatto 120 visuals in, in 5 giorni, niente un mio video di una settimana fa per quello dubitavo se fare una live adesso con te la crisi di governo che cosa succede il riassunto in due minuti eccetera eccetera ha fatto in una settimana 240 views niente un video trasmesso in streaming eh, cresci con noi bla bla bla 197 visualizzazioni un altro mio video eh, sempre mi sembra fatto con la webcam camera: 199 visualizzazioni invece un documentario con le pannelli solanti acustici e umidità per interni di gesso 127 visualizzazioni l'ho filmato un mese fa cioè eh, solo con 132 visualizzazioni cioè io sto massimo eh, 240 visualizzazioni poi ho fatto dei corti che insomma il, quello più largo quello che ha avuto di più ha fatto 528 visualizzazioni ma insomma se andate a guardare tutti i miei video soltanto quello su Gigi proietti ha fatto 245 visualizzazioni poi di musica 100 eh, 200 168 248 un altro live anche se 100, 240 318 le live anche se di bassa risoluzione solo un mio video fatto col cellulare questo il nokia Ascia 302 ha avuto 317 visualizzazioni ma di 5, 5 mesi fa quindi vedo che non è molto un altro video fatto col cellulare 419 visualizzazioni 6 mesi fa non è molto incisivo per no, non si sta parlando di una differenza di uno scarto di migliaia di visualizzazioni e vedo che dipende tutto dal un'enorme partecipazione qua nella chat come scorsa la chat come ma io vedo che non ha non c'è molta relazione tra la qualità del video la larghezza del video e gli argomenti trattati a volte ricevo 400 visualizzazioni a volte 90 100 esatto non c'è un motivo preciso la gente va a simpatia però sai sarebbe bello una nuova cam dai colori chiari perfetti e vividi esatto wifer però se io continuo a utilizzare il cellulare fabbricato che ho regalato a mia madre nel 2013, fabbricato nel 2011, ehm, piuttosto per non consumare quello che è migliore, che utilizzo come, come tablet. E proprio perché io non posso riporre questa video, questa filmatrice la posso utilizzare perché gli si è rotto il flessibile dello sportello se la collego a un televisore. Pensa che monitor che ho, no, di, di 40 pollici eh, per una filmatrice. Poi con un cavetto no, non posso andare in giro molto lontano a filmarmi. Quindi sono tecnologicamente limitato, ma eh, tecnologicamente limitato perché eh, dicono di, che non bisogna dirlo, ma io sono disoccupato. Quindi eh, è, è, il, è il grano che mi manca. E se no, certo chiamerei Steven Spielberg per editare i miei video, e George Lucas per filmarmi con un'equipe, lui fa da regista, però non ho i soldi. Eh, invece dovrebbero valorizzare i contenuti, ma guarda, eh, o bene o male, caro Giorgio, l'importante è che guardino i video, poi se non valorizzano niente, chi se ne frega, eh, peggio per loro, 6 like e 3 dislike. 6 like e 2 dislike ci sono quattro spettatori, ma intanto parliamo io e il Giorgio. Adesso sono cinque, mi sembra. No, sono tre. Eh, forse, caro San, non dovresti mettere la bocca vicino al microfono, sarà per questo che rumoreggia. Ah, va bene, perché io non so mai come, come si sente. A volte parlo troppo forte gli dovrei mettere la spugna ecco adesso se mi potrete dire come va eh, dovresti comprare un tablet la grafica è bassa, sì, sì, bassissima risoluzione. E perché questa camera del 99, questa 99, questa web camera del 99 filma a 320x240 che poi YouTube rende il video a 480. Ma voi immaginatevi un po' che poi filma quadrato, non rettangolare. E... salve caro fai eh Certo, se fai visual va bene, uguale, caro San i nuovi giunti. A ah, bene, eh, José Méndez. E lo José Méndez. Ciao, José Méndez. Teago, moderador, Falcon, ti sento basso. Aspetta, che malzo un po'. E il problema dell'audio ti ho fatto moderatore. Falcon, benissimo. Ecco, siete tutti i moderatori. Ciao, José Menendez. Qualcuno mi può dire se con la spugnetta si ascolta meglio o ci sono sempre dei rumori? Moderatore, a te moderatore della chat. Siccome per fare una live, forse dovresti far entrare gente da solo e difficilissimo. Eh sì, bisogna fargli entrare tutti in compagnia. Si sente meglio? Ah, benissimo, sono contento perché io... Vediamo un po'. Ecco, adesso ho acceso il parlante. Sì, sì, perché è proprio la spugnetta serve per evitare gli sputi il suono del quando uno parla le, ff, le sì caro san non urlare però <ride> eh, perché non mi so moderare con il, con il cellulare sono abituato a urlare perché c'è il microfono che è quello che è. allora mi devo filmare a questa distanza no a distanza di braccio bene sono contento d'accordo faccio come la lavanna marchi d'accordo io sono iscritto con campanella attiva da quattro giorni fra benissimo falcon quando posso passo dal tuo canale Commentami un video così ti trovo oppure sotto questo video lascia il commentario ecco un suggerimento adesso siete in tre dicevo più gente c'è in chat più fa gruppo è stato e io mi trovo che faccio parte del, del, della chat di flaco quella su telegram e commento le, le, sto, sto nella chat di flaco e di costantino però il 90 per cento di quelli che guardano i miei video non sono iscritti al canale non so come sia la cosa Ah. comunque se qualcuno di voi non riesce a fare le, le live io lo potrei nominare moderatore del mio canale e allora farebbe le live nel mio canale sì io, io ho scoperto anche che c'è un bot se tu cerchi in telegram youtube ti appare youtube bot e poi un sacco di bot di youtube da non confondere con i cct che tu se metti e eh, condividi in quel bot di youtube il link dei tuoi video e poi tutta la comunità di telegram potrebbe arrivare a guardare i tuoi video di youtube in parte youtube in parte sono gli utenti Vado a sapere nello specifico quindi c'è un un bot di youtube che può far guadagnare molti spettatori perché la gente in, in telegram cerca cerca video di youtube magari in molti paesi che non europei o fuori dall'italia allora cercate eh, vediamo un po come come si chiama eh, c'è il computer vecchio del 2010 che ha oltretutto il computer del 2010 la camera di un computer che ho avuto nel 2000 allora io ho... tube bot ecco qua youtube bot telegram vediamo adesso cosa succede bot telegram per, para, per per spremere i miei sette migliori bot da provare eh, Botte, purtroppo io trovo solo informazioni in spagnolo. Eh, vediamo un po' se vi interessa. Tanto non è che lo spagnolo sia molto diverso dall'italiano. Allora ecco, basta che voi cercate questo. questo più che io non sapevo all'inizio come funzionava. Ma poi cercate in Telegram cercate con il vostro nome e vi apparirà ecco questo è il nome del bot il bot più semplice youtube bot il problema è che non tutti i bot sono legali ho saputo sì ma questo solamente ricondivide i tuoi video in, te. non è che se uno fa solo youtube è difficile ci sono tantissimi canali io sono in un gruppo dove il proprietario è un mio amico se volete entrare magari qualche aiuto nel nostro piccolo lo diamo a ah, ok no salve ma salve barbacani podcast salve barbacani come stai ecco qua allora vi do vi do vi do, vi do. l'articolo dicono che questo bot è il più sem sem sem semplice da utilizzare youtube bot serve per cercare mostrare e condividere video di youtube e molto di più potete configurarlo perché mostri video recentemente pubblicati nei canali che stai su o che vuoi scegliere in quel momento? Può mostrare nelle conversazioni con il bot? O in una quindi, se tu cerchi, per esempio, Sant'En Chan in Telegram, ti farà vedere anche eh, ciò che ho pubblicato attraverso questo bot, oppure che ho pubblicato in eh, pubblica post in eh, gru altri gruppi. Comunque, comunque fate un po' a voi perché il bello di questo bot è che se decidi di ritirare tutto quello che è pubblicato nel bot, basta che la history e si cancellano tutte le pubblicazioni in quel bot e non si trova più nulla. Quindi, se ti sei pentito di pubblicare in quel bot, è solo da un unico posto che devi cancellare tutti i tuoi video che hai spammato, non eh, gruppo per gruppo. Perché magari sei entrato in un gruppo che non era eh, come, eh, come ti aspettavi, e poi vanno a ritrovare il tuo post in quel gruppo. E vuoi togliere i video che hai messo in quel gruppo? Invece, se pubblichi attraverso questo bot, puoi ritirare tutto dal bot e disiscriverti dal bot. Allora, eh, dici sto leggendo io passo da tutti di solito non so perché youtube toglie l'iscrizione spesso a caso che nervi anche a me succede e succede soprattutto che io dopo le live di costantino e di flaco lascio dei commentari ricarico la pagina e quei commentari spariscono ma non so dove vanno a finire veramente è uno strazio però se la vi che ci possiamo fare eh, sono le cose della vita eh, va così no, non ci si può non ci può far niente e bisogna accettare le cose con filosofia d'altra parte come youtube comanda noi quando ci siamo iscritti a youtube abbiamo accettato quindi firmato digitalmente un contratto mettendo o accetto e quel contratto diceva tutte le cose che dovevi fare in youtube che dovevi accettare e nessuno avrà letto nulla neanche una riga perché tanto sai che se non accetti non ti puoi iscrivere a youtube non puoi fare il tuo canale certo ci sono delle cose che magari potresti andare addirittura nell'alta corte europea perché violerebbero gli statuti e i di diritti costituzionali italiani ed europei e mondiali? Ma eh, non ti conviene perché tanto poi, alla fine, nel frattempo, se vogliono, ti cancellano il canale. E poi voglio dire: il problema è che è molto lungo, lo fanno apposta. Magari no, io credo che una qualsiasi piattaforma che ha miliardi di iscritti e migliaia di miliardi eh, di video eh, caricati al giorno, eh, magari non lo fa apposta, ma non riescono neanche a stare dietro tutto il mondo, non riescono proprio a, a governare YouTube. Io credo, d'altra parte, si trovano molte cose brutte, molti commentari bruttissimi, che nonostante vengano commentati come anche in altre reti sociali, nessuno toglie e invece eh, quando appena fai qualcosa che a qualcuno non piace rischi che ti tolgano il video perché proprio non possono avere un governo assoluto un controllo assoluto come qualcuno crede su migliaia di miliardi di, di minuti usciti al secondo io ho letto ma ad esempio il copyright un po assurdo e eh sì io ho caricato de, dei cd che avevo di musica eh, cioè ho fatto un altro canale che avevo nel 2010 perché questo è il mio sec secondo terzo canale che carico roba mia però l'ho chiuso nel 2011 perché andava malissimo poi io non ho avuto internet dal 2012 al 2013 e vabbè io mi sarei aspettato uno strike per copyright che poi all'epoca dovevi proprio togliere il video poi hanno fatto che toglievi la traccia audio adesso hanno fatto che il più delle volte tu lasci il video così com'è e non recepisci i diritti d'autore, ma io avevo messo musica estratta da CD italiani della RCA o di altre compagnie italiane, insomma, e a reclamare i diritti d'autore per altri paesi fuori dall'Italia era la Sony Corporation e eh, non una casa discografica italiana e allora che cos'è voglio dire magari non era neanche la musica da loro reclamati e così no no il karaoke lo puoi fare soltanto con delle basi che trovi eh, per esempio tipo pezzelle per le foto i video musica che per esempio trovi in, eh, in youtube gratuita che poi magari do messo un altro cambia d'autore tu la devi levare, ma se per esempio fai un arpeggio di chitarra e suoni anche una melodia classica o un'armonia classica completa, scattano i diritti d'autore. Se prendi una fisarmonica, che anch'io ne ho una, si parlava in una live eh, fatta da Costantino, ru le fisarmoniche, eh, se, se suoni una fisarmonica, Devi appena fare un abbozzo di, di, di musica perché altrimenti scattano i diritti d'autore, non importa come tu riproduci musica protetta dai diritti d'autore fischiettando, cantando, addirittura se canti così bene che i loro algoritmi interpretano che è una canzone protetta dai diritti d'autore non puoi cantare bene perché altrimenti non monetizzi, addirittura se tu fai canzoni. Fai video di canzoni cantando, non ti monetizzano il canale. Se mando feedback a YouTube, non rispondono mai. E eh no, ma immaginati che tutto il mondo eh, manda il feedback e loro dovrebbero rispondere. A avere 10.000 impiegati per rispondere, cioè, allora spesso per coppia ti tolgono la monetizzazione se ce l'hai stato se hai molti video con gli strike di monetizzazione o li levi, o ti tolgono la monetizzazione ti devono infastidire in tutti i modi e purtroppo è così e sappiamo che è così e Sì, bisogna darsi altre bisogna darsi a qualcosa di originale il problema è dei diritti d'autore che a me mi starebbero pure bene perché uno dice bisogna essere creativi se uno sa suonare per esempio invece di, di, di utilizzare musica se la crea ma il problema è con i generi soprattutto moderni e dov'è una differenza fra una salsa una rumba un cha cia, cia è un ritmo molto povero allora se io mi suono un cha cia, cia magari chiamo un'orchestra scrivo io il brano la faccio interpretare e poi lo metto di sottofondo il mio video e lo st stesso una qualche coincidenza con musica patentata e registrata la si trova e quindi alla fine non serve a nulla suonare la chitarra o il tamburo perché deve essere un qualche cosa di molto originale e, e poi ai giorni d'oggi c'è poco di originalità molte cose non. Sono state già fatte esatto, ma anche, anche se tu fai una variante, per esempio, oggigiorno uno Chopin, un Mozart o un Beethoven eh, violerebbero i diritti d'autore in, in YouTube, perché quante quante composizioni uguali, per esempio, opera 67, opera 87, la Nona Sinfonia, la Prima Sinfonia. Per esempio, eh, non so chi scrisse le Sinfonie se, se Baco Beethoven adesso non mi ricordo. Ma perché ascoltiamo sempre la nona sinfonia di Beethoven, la nona sinfonia di Bach? Perché tutte le altre sono varianti sul tema, non è che sono molto diverse. Cambia poco l'intensità, il ritmo, però più o meno è lo stesso per quello che nella radio classica non ascoltiamo in seguito le. Le 300 sinfonie di, di Beethoven o di Bach o, o di Mozart perché sono variazioni sul tema. Allora è meglio passare da autore a autore. Un altro giorno, passi un'altra sinfonia, un'altra opera. e Oggigiorno eh, veramente, se i compositori classici caricassero in YouTube eh, tutti quanti si starebbero copiando l'uno all'altro. San dovresti fare un tuo gruppo Telegram con noi e di fan tuoi, chiunque voglia aderire. Penso io l'ho fatto un mio gruppo in Telegram. Eh, cerca Santenciani, troverai un gruppo. È un gruppo aperto. E eh sì, perché la musica, cioè ogni genere musicale crea eh, delle opere simili, perché se no non sarebbe un genere musicale il tango differito nel tempo però gli autori grosso modo, facevano cose simili e poi se non c'è questa strofa anche nel modo di cantare perché la la la la la la e tu la il ritmo la del tac la tac tac la e così pure il caccia cia tu tu tu tu tu tu poi magari gli cambi gli strumenti metti musica elettronica ma è sempre caccia cia, cia come la lambada come de spasito eh, hanno, hanno preso da qualche base musicale però è così la vita è così la, la vita mh, non sempre originale è evoluzione costante costante nell'evoluzione ma non è che escono fuori forme di vita totalmente differenti l'una dalle altre e quindi sono contento che questa live abbia una buona partecipazione con rispetto al promedio delle mie live vedo che eh, c'è abbastanza gente insomma poi vediamo qua C'ho due notifiche a ah, niente due video che sono usciti ultimamente pesca in spagna ha caricato un video però adesso non lo posso guardare e niente io non avevo un tema di cui parlare oggi ma avevo tempo allora ho detto siccome mi sono riproposto come minimo far uscire un video che doveva uscire dopo sette giorni dall'ultimo che ho fatto qua il difetto del, del google chrome è che si deve ricaricare la pagina l'ultimo video l'ho fatto cinque giorni fa e ho deciso di eh, caricare ogni sette giorni un video perché vedo che sennò no, le visualizzazioni sono troppo basse e per quello avevo creato dei canali differenti dove fare le live però ho visto che che in altri canali le live sono poco per nulla viste e allora non conviene anche se ci ho molti iscritti ma non sono 200 2040 sono 70 100 e, e di sicuro molte meno persone parteciperebbero della live allora che la faccia fare lì magari caricherò qualche video così come nel mio eh, canale dedicato a sprecher carico gli episodi che devo cancellare da, da sprecher i miei eh, radio podcast e, e quindi ho deciso di fare questa live su questo canale nonostante che io stesso sia dell'idea che meglio eh, è meglio eh, non non fare video in un tempo inferiore ai dieci giorni alla settimana Comunque, ho detto: Vabbè, c'è cioè del tempo libero. Il mio ultimo video ha interessato poche persone: eh, ho conosciuto Diego Armando Maradona di persona. Ha interessato di più il video sulla politica, il mio penultimo video, e con questo sarebbe il mio terz'ultimo, eh, e poi. Ecco, tutti gli altri video hanno circa 200 visualizzazioni, 132, 127. Poi si sì, si scende perché durante eh, le feste eh, di Natale, e poi gli short solo uno ha ottenuto 528 visualizzazioni. Non so perché. Eh, durante le feste di Natale, le visualizzazioni sono scese da 74, 98 soltanto. Prima di Natale 181 visualizzazioni, 101, 129, 116, 118, 113, 141, 163, 83, 245, 155, 200 visualizzazioni un video di tre mesi fa, eh, 168, 123, 248 un video di tre mesi fa, 184, 270 un video di quattro mesi fa e così via. Basta, basta che voi andiate a vedere qua. Video, vi do il link, eh, allora vediamo un po'. Dipende dagli iscritti se sono fedeli. Eh vabbè adesso sono in sei che mi hanno dato dislike eh, che mi hanno dato in quattro non quattro che mi hanno dato dislike ma va bene va bene anzi se, se non gli piacciono i miei video che mi diano dislike a tutti i miei video e la cosa no, non mi disturba possono anche chiamare altre persone a darmi dislike a, a tutti i miei video anzi questo è un challenge una sfida per tutti gli hackers no gli hackers no gli haters gli haters è una sfida per tutti gli haters se avete coraggio guardate commentate e date dislike a tutti i miei video cari haters voi ed haters parisi allora dagli dipende dagli iscritti se sono fedeli però sante se uno fa le cose a modo suo per me diversi si diversifica dalle masse andrebbe apprezzato sì uno più che eh, più che altro viene apprezzato ma appunto non dalle masse io sto leggendo dei libri le masse non leggono i libri capito e le masse no e le masse ragionano distinto ragionano eh, sotto qualche citazione eh, sotto l'emozione l'emotività quindi le, le masse non ti apprezzano hai mai visto un grande intellettuale che venda milioni di libri è raro guarda per esempio un programma che io ho seguito che forse non fanno più per motivi di salute di piero angela o forse perché aveva un rating poco basso ma io non riesco più a trovarlo super quark e super quark avrà avuto un minimo sempre meno telespettatori e invece un altro programma che è carino voyager presenta tutto come se fosse misterioso un complotto una intriga invece è tutto falso sono tutte cose che si sanno da secoli dovremmo supportarci a vicenda per lottare contro l'indifferenza della massa su youtube bellissimo, eh, caro mio amico eh, Falcon, è veramente un qualcosa che mi ispira, che mi lusinga. Ma eh, siamo dei puntini di sabbia nel deserto, cioè, le masse sono le masse. E quello che muove sono i grandi numeri non solo in YouTube, ma anche nella politica. Dappertutto adesso cinque spettatori, ok, Giorgio Vero, Vifer Ok. E poi ucci ucci sento odor di trollucci. Il mio massimo di visualizzazioni in un video è di è 165 al momento. Complimenti perché almeno se riesce a avere uno standard così è più alto del mio. Davvero lo hai conosciuto, caro San? Che forza. Sì, Diego Armando Maradona. Siamo andati all'aeroporto perché conoscevamo il caposcalo dell'aeroline Sargentina eh, e sono andato con la con il completo di, di football della nazionale argentina e con la bandierina anche e siamo passati proprio in una zona eh, non è all'uscita che io stavo con il vigile urbano ma proprio dove loro fanno il check-in per entrare proprio in quell'area Prima che addirittura, eh, non so se quando esci, che hai dato il, il passaporto o quando stai per entrare, e poi c'è proprio una saletta lì. C'era perché stiamo parlando del, del 79, quindi mi sembra che dopo c'è stato purtroppo un attentato a Fiumicino e hanno ristrutturato l'aeroporto ma adesso sai quante volte l'hanno cambiato l'aeroporto quindi non, non ti so dire dove era però era proprio loro facevano il check in per sbarcare per, per entrare e poi mi sembra che la delegazione di calcio passasse per altri luoghi gli facessero il check in da altre parti se glielo facevano e io mi trovavo lì perché andava proprio e dovuto andare il caposcalo del, della compagnia di bandiera argentina per i tramiti perché cioè, è come quando viene in visita un presidente straniero o un primo ministro, a fare i tramiti per tutta la delegazione, ci va il caposcalo della compagnia nel quale viaggiano, non è che devono loro presentare i documenti, eccetera. E così la nazionale di calcio di un qualsiasi paese vanno dell'ambasciata, del consolato, della compagnia aerea, capito? È gente importante il video politico purtroppo è urgente visto la situazione con rispetto alla quale dobbiamo purtroppo sì e poi bill gates l'aveva detto ricordatelo come l'ho detto anch'io questa sarà come la spagnola durerà almeno due anni stiamo quasi arrivando ai due anni eh, perché eh, no un anno un anno e passa per, dovremmo arrivare io ho già perso la testa con tutti sti prima l'isolamento poi che si va in zona gialla rossa verdone bianca ma dunque eh, a marzo 2020 marzo 2021 farà un anno minimo due anni e infatti prima che si vaccinerà tutta la popolazione mondiale o perlomeno quella d'italia passeranno due tre anni o quattro se ci abbiamo fortuna infatti gli strascichi della spagnola che è durata due anni si sono anche sentiti dopo e vediamo un po giorgio il tuo certo mi sa di l'arceto la, o di lucertolone eh, bu boh. perché il maradona faceva lo spavaldo nel e quindi lo hanno eliminato no no eh... ma almeno dassero un commento costruttivo dicessero il motivo ma no vabbè sì mi piacerebbe che il loro dislike fosse motivato per farmi crescere migliorare però ehm, a me eh, diciamo i, i dislike a che servono a fare capire a youtube che il video non ti è piaciuto sostanzialmente perché non è che penalizzano chi fa i video anzi le reaction like o dislike vanno bene vanno ugualmente hanno lo stesso valore comunque io sfido chiunque è una sfida per gli eters un hater challenge e mettetemi dislike a tutti i miei video se ci riuscite e commentateli negativamente se volete e condividiateli affinché anche i vostri amici haters possano mettergli dislike vediamo fino a dove andrete vabbè poi non preoccuparti ce l'avevo con altri tizi ciao san 8 ciao angelo conte ti faccio moderatore della chat come stai angelo conte scusa se ho letto adesso perché sto leggendo rileggendo sì sì l'ho salutato è che io sto indietro con la non c'è nessun assistente come alessia che giuseppe flacco montefiore C'è alessia e... sei spettatori ex capogoverno ah, ex capogoverno parente di conte l'ex ministro se ex capogoverno a ah, perché già si è dimesso conte ma chi è arrivato Che è arrivato dopo e allora sai caro san se così dovresti cambiare titolo nel video e scrivere che hai conosciuto il maradona avresti molte visual ma io ho già fatto un video dicendo che ho conosciuto maradona e gli ho fatto vedere le foto poi potrei fare un ulteriore video sempre che quel video abbia visualizzazioni perché mi sembra che l'argomento non è interessato a nessuno sostanzialmente a meno che voi non mi aiutate a condividerlo e allora se raggiungerà molte più visualizzazioni farò un seguito ma è già tanto che gli ho dedicato quel video che dura 5 minuti 57 e ha appena avuto 123 visualizzazioni bene duccio barbacani du, no barbacani podcast ha pubblicato casal palocco regna grazie caro barbacani podcast caro barbacani allora eh, vediamo di commentare questi due commentari di commento in live grande ecco qua un primo commentario che il nostro amico barbacani ha commentato un video live de rose kyle alone e non so il comunque vediamo un po eh, non so chi sono i roscal e eh, adesso mettiamo right così gli diamo ragione giusto poi non so se è scritto giusto bene in inglese o no perché insomma da molto tempo adesso vi apro il link del video che ha commentato barbacani ecco qua speriamo che sia questo del bi e del ba un mio video fatto tempo fa Madonna, ho mandato la condivisione ma boh beh grazie si fa quello sempre quello che si può io accetto di buon grado il tuo aiuto bene angelo conte appena potrò perché stanotte andrò a dormire e veramente sono molto stanco però quello è il video di due che ha commentato duccio barbacane youtube com angelo conte tieni un pub Seralino, eh, Maradona, oh dovresti avere iscritti attivi? Sì, io ho degli iscritti attivi. C'ho 2000, eh, vediamo qua. Mi dice 2040, però sai che. sai che molti iscritti sono inattivi dal 2012 non fanno video non hanno video eh. ah, ecco giorgio scano grazie dei tuoi commentari Casalpalco Regna. E io rispondo, Cas palocco Regna. Purtroppo devo ricorrere alla tastiera virtuale perché. Regna il Sovrano. E poi. grazie mille grazie mille carissimo amico giorgio il video di cui ho messo il link pensate un po voi e eh? già di cui ho messo ragazzi iscrivetevi l'uno all'altro tutti quelli in cui qui in chat e eh, di citiamoci tutti sì io qua sono iscritto a tutti voi credo Ciao Lino da Londra. Qua mi, mi dice Wiffer di salutare Lino da Londra. E non trovo Lino da Londra. Ah, ecco. Ciao a tutti da Londra. Ciao. Che tempo che farà? Ti nomino amministratore della chat, eh, moderatore della, della chat. Bene, eh, quel video che ho caricato il link e l'ho fatto il cioè 57 visualizzazioni ed è del, del giugno 2015 e si titola del B e del Ba Sant'En Chan parla ancora una volta. Epica super cazzo. La Times. Io avevo purtroppo il difetto, il vizio di fare dei video larghi, anche 41 minuti con la mia filmatrice che mi si è rotta. E parlavo non dividevo in argomenti come adesso faccio li faccio di 5 10 minuti 15 e ne facevo più di una settimana e allora avevo pochi iscritti ne avevo meno di 200 e non davo il tempo alle persone di guardare il video e allora che succedeva che avevo poche visualizzazioni ne avevo 57 poi io non capivo come mettere e I tag non si potevano mettere gli hashtag nella descrizione non, non capivo come mettevo nelle reti sociali il video e non aveva successo e, e quindi questo è un video che nel quale parlo di svariati argomenti e se poi andrate, andrete a vedere nella scheda eh, nelle schede dei video consigliati e quella fine riproduzione video ci sono tanti video interessanti dell'epoca e quindi se volete darmi eh, ore di visualizzazione e divertirvi un po con cose vecchie del mio canale ecco qua, qua il link di un video del poi ci avevo poche persone 2015 perché al limite oggigiorno un video così lo vedrebbero a mozziconi e visto che ho 2040 iscritti forse di più perché youtube ne dimostra sempre di meno da, dal canale ma all'epoca eh, veramente eh, le persone eh, erano poche allora devi prendere sempre che un 10 per cento guardano i tuoi video se hai eh, infatti come mi succede a me a volte io raggiungo un massimo di eh, 240 300 visualizzazioni perché mi sto avvicinando a avere 3000 iscritti all'epoca ci avevo dai 150 ai 200 iscritti e facevo quello che 57 visualizzazioni eh, 100 visualizzazioni al massimo ma il più delle volte erano 20 30 e forse 57 visualizzazioni le ha fatte in tutto questo tempo in sei anni e quindi è così eh, più iscritti hai e più probabilità io ho pochi iscritti e poche ore di visualizzazioni. Ecco, vediamo un po le statistiche del canale. Eh, che non, la monetizzazione, io ho raggiunto le 3102 ore di riproduzione del canale. 3.102 ore. Quindi mi mancano meno di 900 ore per raggiungere la monetizzazione poi bisogna vedere quanto guadagno perché dovrò allora fare sempre più live perché la gente mi possa pagare con le super chart e gli stickers però ho 3.102 ore e come dire secondo social blade social blade secondo social blade io oggi ho fatto 116 visualizzazioni quindi non sono c'è un promedio di eh, 116 visualizzazioni a volte 400 in un giorno per esempio adesso ieri ho fatto 363 visualizzazioni e poi le faccio molte volte da luna alle 4 del mattino perché c'ho molti che mi seguono dall'Asia dall'Alaska dalle Hawaii e poi c'è stato un giorno visualizzazioni in un giorno ma sono dei giorni fenomenali adesso siamo in 6. è incredibile come mi continuate a guardare perché di solito non ho mai avuto ah, ecco adesso come non detto mi è calato il numero a 5 ecco però 7 like 5 spettatori 7 Sette... Qua... ah, no adesso 4 spettatori e a... appena eh sì, caro Sana, hai ragione. Giorgio dovresti monetizzare perché tu ci metti la faccia quindi ti fai un po' di soldini così puoi comprarti ciò che vuoi dopo. Esatto, magari arrivassi a essere come Pier di e eh, vorrei almeno avere un milione di dollari al mese per pagare tutte le mie spese. Il mio canale, secondo le statistiche, ha 1081 visualizzazioni. Forza e coraggio. Ce la faremmo, io speriamo che ce la caviamo. A ah, 8, like, bene, sono contento. I dislike si sono fermati a 4, e i like a 8. Io non vado a queste cose sulla visual. Chi mi segue lo faccia pure. Se non vuole, si faccia un purè. E eh, bravo adesso c'è cinque telespettatori e vi ricordo ancora una volta se potete diffondete questo video così è stato quello che è stato commentato nel 2015 vediamo se ho ricevuto commenti comunque ragazzi adesso è mezzanotte io non vorrei abusare di, di voi Ecco qua, Vifer mi ha consigliato di aggiungere Diego Armando Maradona. Grazie sì. mille amico del suggerimento. Ecco qua che rispondo a Grazie mille caro amico del suggerimento. E non so eh, tu che ne intendi al giorno scano, rispondi o chiarisci. Sono un tipo notturno di solito, perché anch'io sono disoccupato. Ad esempio, per dare i soldi al San, lui dovrebbe tenere una cosa una poste parai eh, guarda io preferisco la western union perché ti pagano al contante e eh, vabbè ma no eh, no niente ti pagano al contante youtube ti paga con la western union sì sì vedrò studierò la cosa vedrò vedrò perché preferisco ritirare con la western union da poste o via pal via pal via pal paypal Pia, Pia pal che cos'è Pia pal no grazie quello no pia pal A quello ce lo mandiamo qualcun altro a pia par Io ce l'ho ma al momento non faccio. Esatto, anch'io avevo scelto di associare a Patreon alcuni miei video, ma nessuno mi ha mai donato nulla. E no non è questione di canale troppo piccolo è che solamente se fai dei, dei, dei video con certa qualità la gente decide di donarti perché altrimenti anche questo mio video che è sempre più buio perché mi devo non so che c'è la telecamera che si surriscalda e filma sempre bu più buio ciao barbie maghetta e come va allora, stavamo dicendo che il 90% dei video, secondo Analytics, li guardano persone che non sono iscritte al mio canale, Barbie Maghetta. E come va questa storia? Io seguo sempre tutti gli amici di Costantino e di Giuseppe. E loro, invece... Comunque, se resistete alla live, io vengo subito, devo, devo sbrigare delle faccende, poi vengo, eh? grazie per avermi aspettato ah, siccome fa freddo È scorsa la chat eh, e diciamo poi 20 iscrizioni e 15 ore va come inizio essendo due settimane con questo canale vanno bene a me ah, ah, ah. sono perso un po di chat grazie per essere pure da me eh, vabbè non posso, piano. Eh, anche tu sposti i video. Se vuoi, io Falcon. Ma sei uno YouTuber famoso, pardon, ma non ti ho mai visto. Questa è la prima volta che ti vedo Ok, dopo vabbè, sono dialoghi fra di voi, e. In questi giorni vediamo come c'è una recludescenza: zone gialle, zone verdi. Eh. Vediamo un po' perché i miei cani abbaiano. No, beh, niente, i miei cani abbaiano sempre a quest'ora. Eh, allora, bene, vi parlate? E io ho messo il pigiamino già a quest'ora. Io eh, così compro una cama uova, ah, una cam a forma di uova, il sanci eh, dovrebbe monetizzarlo. È? Io è un anno che vengo pallonato da più di, fe, di fronti e io non capisco tutto. Molti iscritti sono inattivi e eh sì, pure mie, io, io ho molti iscritti che sono inattivi dal 2012 poi alcuni non, non li posso contattare perché non hanno materiale E ma dato io prima di dormire non so voi cosa farete ma io le leggerò uno dei miei tanti libri che ciò come vedete qua ne ho sempre molti addirittura ne leggo due o tre cioè non è che due o tre li finisco l'inizio due o tre poi li devo continuare perché ogni tanto rileggo qualcuno dei libri che ho letto negli ultimi 30 anni o 40 non tutti stanno qua alcuni beh, alcuni li ho persi alcuni i traslochi non mi io guarda guarda vi per ti ringrazio dei tuoi suggerimenti però io ho, ho utilizzato patreon per monetizzare i miei video e mai nessuno mi ha voluto pagare attraverso patreon quindi non è servito a nulla e devi avere decine di migliaia o centinaia di migliaia di iscritti perché ti inizino a pagare e poi un'altra cosa che quello funziona soprattutto in nord america dove puoi organizzare delle lotterie in italia devi pagare le tasse per le lotterie devi chiedere il permesso e, e come le super chat e gli stickers adesso siete più o meno in quattro nella chat in cinque a meno che non scriviate tanto è, è, è del tutto nece, è necessario che paghiate uno sticker o una super chat quindi voglio dire che Magari voi la, la super chat la pagherete e quando io avrò le monetizzazioni lo sticker pure. Infatti un amico prima che perdessi la monetizzazione mi ha dato una super chat con un euro. Ma a parte che per me sarebbe nulla, poi YouTube sotto i 100 dollari non ti paga. Ma eh, esigere da voi il pagamento magari è soso per l'abbonamento al canale. La chat e la super chat non mi risolverebbe molto a me. E se non hai centinaia di migliaia di iscritti come piedi, piedi, piedi che c'è centinaia di milioni poi alla fine arrivi a cioè avere due o tre euro eh, acciato al mese e infatti ci paghi le spese di, di, della connessione di internet al limite che non è male barbie maghetta da dove sei uscita da un uovo di pasqua sembri una principessa disney o le ore ma non mi interessa Interessa preferisco semplice volevo beh ma allora dalla ore di visualizzazione inizia a fare video nel tuo canale se voi volete vorreste fare video e caricarle nel mio canale che c'è molto pubblico il mio canale vi posso nominare amministratori del mio canale l'importante è che mi mi date il vostro il vostro canale deve essere deve avere un gmail di accesso allora non si tratta di avere la vostra password è proprio per evitare di scambiarsi la password che se io vi nomino amministratori del canale voi mi dovete dare la vostra gmail io vi, vi mando la sollecitazione per farvi a voi amministratori del canale voi non potrete amministrare i miei video ma i vostri video si sì, caricare dei vostri video e adesso vi devo lasciare ciao cari amiche ed amici si è fatto molto tardi ciao grazie per avermi seguito